Ciao a tutti, vi mostro come realizzare il baccalà fritto in pastella in maniera facile e veloce e soprattutto come ottenere un baccalà fritto croccantissimo in questa ciotola ho messo la farina e ho aggiunto il sale e un pizzico di zucchero io lo zucchero aggiungo, lo aggiungo per ottenere un colorito più dorato della frittura voi se non volete non aggiungete in questa brocca ho dell'acqua frizzante ghiacciata e la aggiungo alla farina. Come vedete c'è anche del ghiaccio e inizio a mescolare. Per tutte le dosi e gli ingredienti fate sempre riferimento al link che metterò nel primo commento oppure cercate baccalà fritto in pastella sul sito Cucina con me grazie non vi preoccupate se um, ci sarà del ghiaccio perché tanto poi si scioglierà comunque a noi serve una pastella che sia il più fredda possibile poi vi farò vedere perché questo è il composto che dobbiamo tenere una pastella fluida ma non troppo morbida Così. ora questa va in frigo a riposare per almeno mezz'ora prendete dei bei tranci di baccalà e tagliatelo a tocchetti piuttosto piccoli io li ho tagliati di queste dimensioni saranno 2 cm per 2 cm circa c'è qualcuno più grande, qualcuno più piccolo, ma non è un problema Tamponate leggermente con carta assorbente il baccalà per eliminare l'acqua in eccesso. Mettete in un piatto un po' di farina e andate ad infarinare il baccalà. baccalà è infarinato la pastella è pronta andiamo a friggere prendiamo il baccalà eliminiamo la farina in eccesso e lo andiamo a intingere nella pastella occhio a non prendere il ghiaccio e quindi immergiamo nell'olio aggiungete pochissimi pezzi alla volta perché essendo la pastella molto fredda Andremo ad abbassare la temperatura dell'olio e quindi rischiamo di fare intuppare di olio tutto il baccalà. Okay. Dopo qualche minuto e dopo aver fissato tutta la cucina, il baccalà è pronto. Lo possiamo usarlo e metterlo su carta assorbente. Il baccalà è pronto e come vedete risulta asciutto e croccantissimo. Ah, ora ci è avanzata un po' di pastella che cosa facciamo con questa pastella affettiamo delle patate sottilissime così come vedete sono quasi trasparenti e quindi le infariniamo sempre leggermente le avvolgiamo nella pastella e andiamo a friggere facciamo il fish and chips all'italiano Quando le, para, le patate risulteranno belle dorate, le alziamo e le mettiamo su carta assorbente. Anche le patate sono pronte. Sentite quanto sono croccanti. adesso andiamo a comporre il piatto ed ecco il nostro baccalà fritto in pastella con le patate fritte in pastella diciamo fish and chips all'italiano naturalmente il prezzemolo non si mangia serve solo per dare un tocco di colore Ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!